c'era una volta una ragazza che aveva i capelli lunghissimi tutti nella città erano invidiosi della sua bellezza e della bellezza dei suoi capelli ma lei non se ne preoccupava era molto orgogliosa dei suoi capelli e li trattava con cura lavandoli ogni giorno e facendo in modo rimanessero morbidi e lucidi un giorno mentre la ragazza passeggiava per la città un forte vento iniziò a soffiare sollevando i suoi capelli e facendoli volare in tutte le direzioni la gente cercava di afferrarli ma i capelli erano troppo lunghi troppo leggeri per essere trattenuti la ragazza si rese conto che i suoi capelli erano diventati un problema e decise di tagliarli quando la gente vide i suoi capelli corti poterono fare a meno di notare quanto fossero belli e sani la ragazza si rese conto che i capelli lunghi non erano importanti, ma che la vera bellezza sta nella cura e nell'amore che lei aveva per se stessa. Da quel giorno in poi la ragazza continuò a prendersi cura dei suoi capelli corti e tutti nella città la ammiravano per la sua bellezza interiore e così la ragazza visse felice e contenta. La morale di questa favola è che la vera bellezza sta nell'amore che abbiamo per noi stessi, nella cura che dedichiamo al nostro corpo e il nostro aspetto, non nella lunghezza dei capelli.